Gentilissimi, per la guida del software libero sono Francesco Fusillo e in occasione di questo incontro di aggiornamento per il gruppo di coordinamento di CTS ho pensato di spiegare come funziona un programmino semplicissimo ma molto utile didatticamente che si chiama Flamshot eccolo qui, Flamshot Flamshot è un programma molto semplice che serve a catturare qualsiasi immagine presente sul nostro desktop FlaboShot eh, si scarica gratuitamente eh, da, eh, da questo sito, eh, SourceForge, e lo metterò nella descrizione, il link, e una volta scaricato risulta molto semplice eh, catturare qualsiasi immagine e anche modificarla che abbiamo sul desktop allora una volta installato questo flamshot, lo troverete qui e pronto a funzionare infatti eccolo qui quindi quando vi serve catturare un'immagine non fate altro che facciamo questo esempio eh, abbiamo una primavera di botticelli qua che ho preparato per risparmiare tempo e la voglio catturare quindi me la ingrandisco alla misura che voglio è una immagine disponibile in creative Commons, basta dichiarare appunto no, è di pubblico dominio quindi non c'è neanche da dichiarare eh, niente allora si lancia flamme shot che si trova qui eh, molti non sanno dove va a finire questo flamme shot ma si mette lì in attesa che tu lo chiami appena lo chiami vedete questa croce Delimitate la parte che vi interessa, che può essere tutta, un pezzetto, il viso, ecco, e, e vediamo già eh, a questo punto la dimensione 152x158, veramente piccolina. Adesso lo allargo perché così vediamo bene i controlli. Vedete, qui abbiamo tutta una serie di controlli che possiamo fare, possiamo scriverci sopra, trattare delle linee, mettere delle frecce. Eh, So, ecco, mettiamo una freccia per indicare il soggetto fare dei cerchi, scrivere con la matita libera se avete una tavoletta grafica scrivere del testo e, ecco, girarla, non girarla le fate veramente tante potete mandarla su un cloud e, però la cosa interessantissima che adesso vi farò vedere per la nostra utilità è o la salvo in questo senso, salvo anche la freccia e dalla finestra di dialogo vedrò dove salvarla la salvo sul desktop e la chiamo prova prova 33 magari ce ne sono delle altre salva oppure più semplicemente ancora se non mi interessa poi recuperare questa immagine per qualche ragione eh, seleziono la parte, è bello che vedete potete anche modificarla se non vi garba e la copio, ho sbagliato, ho cliccato ancora salva, la funzione copia è veramente eccezionale perché, eccola qui, copia, io l'ho copiata nella cache della macchina, a questo punto la posso incollare dove voglio, un foglio di calcolo, naturalmente la ridimensionate, è vero. la potete copiare in una presentazione eccola qui incolla quindi copiare incollare e gestire come un'immagine che era già nel pc la gestite come vi pare la girate la qua è dentro una presentazione di impress oppure anche in in un foglio di eh, writer ecco magari conoscete word è, è la stessa identica cosa incolla quindi copio e incollo da qualsiasi fonte e qualsiasi immagine grazie a questo flam shot, bellissimo programmino eh, open source che vale la pena distribuire. Le immagini sono un potente strumento di spiegazione, di arricchimento e di eh, definizione anche delle idee che si vogliono spiegare per iscritto, quindi poter utilizzare le immagini risulta molto, molto utile. Flamshot ve lo permette di fare con una estrema facilità e quindi non mi resta altro che dirvi eh, buona eh, sperimentazione.